No tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo elegantissimo abito che io ho deciso di chiamare perla dorata per quanto riguarda il filato ho utilizzato il filato della, linea, della lana gatto linea muffin che ho adorato, lo so, lo dico ogni filato che utilizzo ma questo veramente mi ha stupito, come potete vedere ha delle micro paillette, ma posso assicurarvi che non pungono per niente io riesco ad, ad indossare il vestito sopra proprio la pelle e non mi punge ed è per questo che l'ho adorato e si lavora anche maniera veramente strepitosa il micro non si incastrano il filo scivola benissimo sull'uncinetto ed è per questo che l'ho adorato inoltre vi dico anche che ha un buon metraggio, infatti per poter realizzare questo vestitino che è comunque una taglia S, io ho utilizzato solamente 250 grammi del filato lavorando con uncinetto del 4 e del 4,5. Per le taglie più grandi una taglia M io vi consiglio um, 300-350 grammi se la volete fare un po' più lunga e svasata. Per una taglia L, vi consiglio 400-450 grammi, stesso discorso se la volete fare più lunga e svasata, se siete la una taglia o anche altre taglie e volete fare maniche più lunghe, se calcolate sempre un gomitolo in più per poter realizzare le maniche. Eh, per quanto riguarda gli altri colori disponibili che trovate sempre sul mio sito Filati Elza, vi faccio vedere gli altri tre, tutti molto eleganti, soprattutto questo nero, guardate come risplende, ma abbiamo anche questo bianco e il color salmone, che trovo che siano dei colori, veramente spettacolari per l'estate per quanto riguarda la lavorazione è semplicissima è ehm, il modello è uguale a quello che abbiamo usato per realizzare il vestito orchidea però c'è questa particolarità che la parte di sopra l'ho fatta più a rete quindi utilizzando un punto diverso più estivo e inoltre ho fatto la cucitura in modo da richiamare eh, quella che abbiamo fatto per la maglia perla realizzata l'anno scorso e questo permette al, al vestito di avere eh, più movimento e di essere ancora più estivo invece per la parte del corpo sono andata a ripetere semplici giri di maglie alte una cosa che vi devo dire è che io ho, ho cambiato l'uncinetto proprio per il corpo del, ehm, del vestito in modo da averlo meno aderente più largo e in più ho fatto un aumento verso i fianchi io ho fatto uno solo ma eh, essendo giri di maglie alte voi potete fare molti più giri di aumenti quindi rendere la gonna molto più svasata e inoltre io vi spiego come poter fare per poter fare sempre ehm, gli aumenti lateralmente mai sul davanti e al dietro in modo che si noti o diciamo meno quindi se anche voi piace questo vestito e decidete di realizzarlo, come sempre mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook incentando con Elsa o sul gruppo Facebook la libertà di uncinettare e sferozzare oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa faccio. Vi ricordo inoltre che potete contattarmi nei social per poter aver, farvi fare il vestito da me se voi non avete tempo o non vi piace lavorare l'uncinetto e vi ricordo inoltre che i pdf con, eh, che potete acquistare sul sito e che dove io vi spiego giro per giro come fare eh, per realizzare la creazione anche nelle taglie più grandi, adesso sono disponibili anche nella lingua inglese e francese. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial! Allora, per realizzare il nostro vestito io ho deciso di utilizzare il filato della lana gatto linea muffin che è questo splendido filato con all'interno una striscia di lame e micro paillettes, delle micro paillettes eh, veramente piccole, molto morbide che non pungono per niente e infatti io ho deciso appunto di utilizzare questo filato per poter fare un vestito. Allora, vi dico già che andremo a realizzare due rettangoli uno per la davanti e uno per dietro che sarà la lunghezza delle nostre braccia, quindi mi raccomando a seconda di quanto volete lunga le maniche andate a montare tante catenelle fino ad arrivare a quella lunghezza io opto sempre per i vestiti lo sapete per le maniche a tre quarti soprattutto per quelli estivi eh, quindi monterò e eh, vi dico già 185 eh, catenelle per il, il rettangolo che va sul davanti 177 per il rettangolo che va sul dietro questo perché quando andremo a cucire il motivo che abbiamo in più sul davanti permetterà allo scollo di essere tondo e non tirato nel campione che invece vi faccio vedere ho montato 25 catenelle, la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 8 a cui poi va aggiunta una catenella. Quindi mi, mi raccomando dovete raggiungere 8 cm, andate a calcolare ehm, mettendo sempre un multiplo di 8 e alla fine aggiungete una catenella che vi, che vi serve per poter avere l'inizio del giro uguale alla fine possiamo iniziare a fare il nostro giro il primo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta catenella di separazione prendo il filo entro nella prima delle mie catenelle di base e vado a fare una maglia alta 3 catenelle 1 2 3 salto 3 catenelle entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa 3 catenelle una due tre salto 3 catenelle entro nella quarta e vado a fare una maglia alta 2 catenelle 1 e 2 rientro un'altra maglia alta Catenelle 1, 2, 3, e si ricomincia da capo. Quindi salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa 3 catenelle 1, 2, 3. Salto 3 catenelle, entro nella quarta e di nuovo da fare una maglia alta 2 catenelle 1, 2. Prendo il filo, rientro, vado a fare una maglia alta. 3 catenelle una, 2, 3 e di nuovo salto 3 catenelle, inizio a fare la mia maglia bassa. Quindi, questo va fatto per tutto il giro, mai 3 catenelle. Salto 3 catenelle di base maglia bassa 3 catenelle, salto 3 catenelle di base maglia alta 2 catenelle maglia alta nell'unica. Nella stessa maglia di base 3 catenelle si rinizia per terminare il giro quindi andiamo a fare saltiamo le 3 catenelle entriamo nella quarta andiamo a fare una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 prendo il filo salto 3 catenelle quindi entro nell'ultima e vado a fare una maglia alta catenella di separazione rientro e vado a fare un'altra maglia alta ho terminato così il mio primo giro mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio secondo giro o vi alzate con una catenella o fate come me e andate direttamente nella maglia alta e andando a fare una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 prendo il filo vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta 2 catenelle 1 2 prendo il filo, rientro un'altra maglia alta 3 catenelle 1 2 3 e si ricomincia da capo questa volta vado nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 vado dove ho la maglia bassa e di nuovo ad realizzare una maglia alta 2 catenelle 1 2 prendo il filo rientro un'altra maglia alta 3 catenelle 1 2 3 vado dove ho l'archetto di 2 catenelle vado a fare una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il secondo giro un ventaglio quindi maglia alta 2 catenelle maglia alta dove abbiamo la maglia bassa 3 catenelle di separazione maglia bassa nell'archetto di 2 catenelle 3 catenelle di separazione e si va a fare questo per tutto il giro terminiamo il secondo giro andando a fare una maglia alta 2 catenelle rientro un'altra maglia alta 3 catenelle una due e tre vado dove ho l'ultima delle mie due maglie alte e quindi entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassa questi sono i due giri che dovremo sempre riprendere e fare e che eh, daranno vita a questo eh, punto. a rete chiamiamolo così quindi vi rifaccio vedere un attimo come fare il primo giro e andiamo a fare 3 catenelle che sono a sta prima maglia alta catenella di separazione prendo il filo rientro nella maglia bassa e vado a fare una maglia alta 3 catenelle 1 2 e 3 vado nell'archetto di 2 catenelle realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 vado dove ho la maglia bassa e di nuovo da fare maglia alta 2 catenelle Rientro maglia alta e lavorerò sempre con l'uncinetto il numero 4. Vi ricordo che io per il rettangolo del davanti monterò 185 catenelle, per quello dietro 177, quindi un motivo in meno. E in entrambi i rettangoli farò lo stesso numero di giri. E naturalmente vi farò sapere quali, eh, quali quanti eh, quanti giri sono andata a fare, quindi quanti motivi, e poi andremo a mettere i marcatori per poter realizzare la parte sotto del nostro vestito quindi andiamo a fare il nostro corpo della maglia qui dove abbiamo il marcatore abbiamo le due maglie basse io tolgo il marcatore e mi aggancio con il filo e vado a fare una maglia bassissima per potermi agganciare con il filo e poi andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta anche chi ha le due nel ventaglio vado a fare una maglia alta all'interno del ventaglio sia avanti che dietro una volta fatto ciò passo dalla parte quest'altra parte quindi dalla parte dietro e vado a fare due maglie alte nell'archetto di 3 catenelle una e rientro due. Vado nell'archetto di 3 catenelle e vado a realizzare 3 maglie alte 1 2 e 3 vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo 2 maglie alte una e due vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta e si ricomincia da capo 2 maglie alte nell'archetto di 3 catenelle 1 2 2 maglie alte e 3 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle 1 2 e 3 mi raccomando, se vedete che la lavorazione vi stringe e voi invece non la volete stretta, passate alcune volte qui. Dove abbiamo eh, dove facciamo due maglie alte, ne fate 3. Non è importante quanti eh, quante maglie alte avete, perché poi noi continueremo con questo giro fino alla fine. Eh, però ripeto: se volete, se vedete che la lavorazione si stringe troppo nell'archetto di 3 catenelle, ogni tanto andate a fare 3 maglie alte invece di 2 e si continua così fino ad arrivare al prossimo marcatore quindi altre due maglie alte nell'archetto di due di 3 catenelle una maglia alta sopra la maglia bassa e si ricomincia e vado a fare questo fino ad arrivare All'altro marcatore vi farò vedere come riunire la parte avanti dalla, dalla parte dietro e poi si continua la lavorazione sono arrivata al secondo marcatore lo vado a togliere e di nuovo prendo il filo vado dove ho la maglia bassa sul davanti entro nella maglia bassa sul dietro e vado a fare la mia maglia alta e poi si ricomincia 2 due maglie alte nell'archetto di 3 catenelle 3 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle 1 2 e 3 mi raccomando, come vi ho detto, che invece aveva il marcatore qui doveva dove le due ma ehm, il ventaglio. Va bene fare una sola maglia alta e si ricomincia. Vi farò poi, come vedere, come terminare il giro e iniziare il successivo sto terminando quindi il giro ho fatto le ultime due maglie alte entro nella terza catenella e nella della macchina di cui voleva mia prima maglia iniziale vado a fare una maglia bassissima adesso i giri che andremo sempre a fare sono giri di maglie alte però mi raccomando andiamo a farle eh, strette quindi non quelle larghe, che poi la lavorazione tende ad andare di lateralmente, quindi vi si fa la striscia brutta qui. Um, allora, o fate per iniziare le 3 catenelle: o tirate il filo, prendete di nuovo il filo, entrate dentro e andate a fare direttamente la maglia alta. Poi andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Mi raccomando, non entrate solo nelle due um, qui, all'interno due, dei due fili, ma entrate proprio nella maglia alta, quindi più in basso. Questo vi permetterà di avere le maglie alte dritte e che quindi la lavorazione venga dritta e non vada storta. Quindi vedete, io entro più in basso è come se entrassi in tre fili invece che in due. E continuo così per tutto il giro e questo sarà il giro che ripeteremo per tutta la lunghezza della nostra maglia ogni tanto vi consiglio di fare un giro di maglie basse per stringere un po' la lavorazione e vedere se va bene io ehm, quando ho questo filo comunque che devo lavorare largo per via delle mie paillettes tendo sempre a farlo quindi ogni tanto ogni 3 4 giri andate a fare un giro di maglie basse in modo tale da rendere la lavorazione un po più compatta e regolare. Vedete, le maglie alte facendo come sto facendo io sono molto più dritte rispetto a quando si lavora soltanto nei due fili che invece tendono poi a curvare verso la lavorazione, e quindi la striscia qui iniziale eh, quella che dove si inizia e finisce il giro, tende poi a curvare e la lavorazione diventa un po' brutta. Mentre così la lavorazione tende a essere dritta. Allora, io ho terminato il mio vestito e ho lavorato per circa 60 giri, 60-61. Forse ne ho perso uno nel contare, però vi di sicuro vi dico che al giro numero 24, quindi all'altezza quasi vita, sono andata a cambiare uncinetto, passando da un numero 4 a quello del 4,5, e mezzo, e al ventinovesimo giro, quindi quasi altezza a fianco, sono andata a fare degli aumenti e ho fatto in questa maniera: a inizio giro, eh, ho fatto la mia le mie 3 catenelle nella maglia successiva sono andata a fare due maglie alte nella stessa maglia alta ho lavorato poi tranquillamente una maglia alta sopra ogni maglia alta e ho terminato il giro andando a fare due maglie alte sopra l'ultima maglia alta. Quindi ripeto, ho al ventinovesimo giro giro fatto questo aumento laterale nel quale nella seconda maglia alta e nell'ultima maglia alta del giro sono andata a fare due maglie alte all'interno della stessa maglia alta. Questo perché dovevo allargare poco, comunque volevo il vestito si sì, sfiancato ma non largo perché il modellino con la gonna larga lo Faremo un po' più in là, penso verso. Eh, fine aprile, inizio eh, giugno. Devo ancora decidere, forse più in realtà, a metà giugno perché ho ancora troppi progetti da fare. Comunque, per quanto riguarda eh, invece chi vuole allargare ulteriormente il vestito, quindi avere la maglia, la gonna ancora più larga, vi suggerisco di fare in questa maniera. Oltre a fare l'aumento, come ho fatto io, a inizio a fine giro, mettete il vostro, met ehm, la, la vostra lavorazione de a metà in questa maniera, come normale, quindi dietro e avanti. e uh, all'altra parte del giro quindi a fianco, qui di fianco mettete il marcatore in modo tale da poter fare sul fianco un ulteriore aumento, quindi da un lato faremo il da questo lato faremo gli aumenti a inizio e fine giro e da quest'altra parte a metà del giro potrete andare a fare un ulteriore aumento, andando a fare due maglie alte nella stessa maglia di base quindi ripeto, per chi deve allargare ulteriormente, deve allargare da entrambi i lati, quindi non soltanto da dove abbiamo l'inizio e la fine del giro, ma anche da quest'altro lato ed è per questo che vi consiglio di mettere a metà la vostra lavorazione e di mettere da quest'altro lato un marcatore per capire dove dovete andare a fare l'aumento, in modo tale che gli aumenti vengano ai fianchi e non avanti o dietro la vostra, ehm, eh, il vostro vestito. Detto ciò, poi ho continuato a lavorare normalmente sempre con un certo numero 4 fino alla fine. Se avete necessità di fare più giri che o aumenti non è nessun problema, però vi consiglio comunque di di tenere i marcatori sempre al centro del vostro fianco in modo tale da poter capire dove andare a fare ulteriori aumenti in modo che gli aumenti vengano sempre di lato e non avanti e dietro una volta fatto ciò sono andata a cucirmi le spalle e eh, le maniche per cucire le maniche io ho utilizzato sempre il mio um, filo però sono andata a togliere il filetto eh, quello più chiaro dove abbiamo il, um, eh, le micro paillettes in modo tale che passando con l'ago le micro pagliette non si incastrino togliere il filo è semplicissimo perché come potete vedere basta aprire un po' il filo è questo qui più bianco quindi io ho tagliato la lavorazione che mi serviva e ho sfilato il mio filo bianco, vedete si toglie con molta facilità e dove ci sono micro pagliette, e sono andata a cucire soltanto quindi con il filo con i filetti marroni. La togliendo appunto questo bianco dove abbiamo le micro paillette. Per quanto riguarda la cucitura sotto sono partita quindi dall'esterno verso l'interno, quindi fino a arrivare dove abbiamo la volazione del vestito e ho cucito naturalmente passando, normalmente passando l'ago da una parte all'altra tra le maglie tra le maglie vedete in questa maniera quindi una lavorazione molto molto semplice per quanto riguarda invece la parte superiore, ho, qui ho creato lo stesso tipo di manica che abbiamo creato per la maglia perla l'estate scorsa. Sono andata a cucire per circa 7 cm partendo dall'esterno verso l'interno e vi ricordo che noi in alto abbiamo la striscia di catenelle e mh, sono andata a cucire ogni catenella eh, l'una con l'altra, quindi niente di particolare in questa cosa, passate con l'ago da una parte e rientrate dall'altra, quindi anche qui molto normale, per circa 7 cm. Poi ho lasciato liberi, eh, vi dico subito in centimetri a quanto corrisponde. Ho lasciato liberi 21 centimetri e sono andata a cucire per altri, e vi dico anche qui, ah, eccomi, per altri 9 centimetri che corrispondono circa a eh, due motivi e mezzo quindi lasciato appunto aperto qui e quindi poi qui ho tutta l'apertura della mia maglia eh, scusate il mio vestito quindi qua per passare la testa e poi di qua stessa cosa si va a cucire tutto il pezzo sotto si va a fare le stesse cuciture partendo dall'esterno verso l'interno si lasciano 21 questo spacco di 21 centimetri e sono poi andata a cucire nuovamente qui le spalle mettiamola così queste sono le nostre spalle mi raccomando per quanto riguarda la cucitura delle braccia per chi ha messo più più um, catenelle rispetto a me o comunque le spalle un po più grandi, deve andare a cucire un po di più vi do a questo consiglio andate a, a cucite all'inizio della vostra manica uguale per tutti quanti poi prima di andare a cucire qui mettete dei marcatori e provatevi la la la il vestito in modo tale da capire se eh, questa apertura vi piace se qui coprite le spalle se avete bisogno di cucire un po di più quindi di rendere l'apertura qui eh, meno ampia oppure anche qui avete bisogno eh, di una eh, volete la scolatura un po più larga quindi potete andare a cucire un po di meno invece di 9 potete cucire per 7 cm. in modo Totale da avere lo ehm, scollo più largo quindi qua potete giostrarvi un po' come più eh, volete eh, il, che vada, vi vada sopra il vostro vestito. Eh, quindi, una volta fatto ciò, il nostro vestito è terminato.